E ciao a tutti ragazzi e bentornati a un altro video del Brucalifo Studio. In questo canale spesso parliamo di autotune, di effetti drill, di effetti trap, ma ci siamo dimenticati un po' quello che è il senso portante di tutto ciò, ovvero la voce, il rapper. Quindi come mixare bene una canzone rap, aggressiva, rap che ai giorni d'oggi possiamo dire è molto simile a come si mixa una canzone drill ok? La drill di oggi è molto violenta, ok? È molto aggressiva a livello di voce, quindi i metodi sono molto simili. Quindi oggi, come avete visto dal titolo, andiamo a vedere come si mixa una voce aggressiva. Ovviamente non vi faccio vedere la catena, fai questo, questo e quest'altro. Se mi conosci, sebbene che tendo a trasmetterti un concetto piuttosto che un copia e incolla, se invece non mi conosci, iscriviti e rimani aggiornato sui nuovi video. Andiamo in progetto, ma prima sigla... Ok, allora, per questo pezzo ho scelto una traccia molto old school, devo dire, di Rioda, che se mi conoscete sicuramente conoscete anche lui, è venuto l'altro giorno, ha fatto il suo pezzo e poi dopo mi fa negli ultimi dieci minuti, ma sai che voglio provare a fare una roba old school, ho scritto una roba vecchio stile e mi ha lasciato piuttosto stupito, poi nel caso mi dite anche voi se vi piace, vi lascio qua sotto il suo link, tante volte volete sentirlo, ha fatto delle hit clamorose. Allora, prima cosa da fare, come sempre facciamo un recap, mix up. questo qui lo sto usando da veramente anni e anni per controllare i volumi a quanto stiamo, quindi... Quindi in sostanza, quanto sto nel mix? Io generalmente non lo so, non metto meno 8, meno 10, meno non lo so. Tendo a stare intorno allo zero su questo plugin, che insomma è molto, molto fedele. Ok, anche la sessione mono è molto figa. Allora la voce l'ho registrata su due canali. Potrei fare tutto su uno, però qui c'avevo una coda che entrava sull'attacco del pezzo dopo, quindi l'ho fatta su due canali. I due canali entrano in un gruppo e vado a mixare direttamente. Questo qui è come se fosse la somma di tutto, ok? Non è un gruppo voci, è solamente gruppo lead. Lo faccio proprio per una questione mia che mi ci trovo meglio. Vado a mettere play, ovviamente porto a zero, se no mi fa super casino. Il tuo amico non spara la pistola. Facciamoci un giro di ascolto. Wow. Wow scapperei come lessi, amplifica il lessico, ho ascoltato i tuoi pezzi e fra sto ancora ridendo, questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar, solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan, i miei mangiano barre, in studio Luke che Nito, i tuoi rapper preferiti nei DM anche se rappo sui type beat, tutto costa edo, digli un po' il prezzo del fit, tu commenta, so già il tuo feedback, come a Milano quando torno a fare business, nella testa solo sogni, abito a Dreamland, Con la tua tipa se la passano come un flipper, manco la tocco. Sei un profilo su Tinder. Il tuo amico non spara. La pistola non è a sua. Sappiamo non comanda. Manco da casa sua. La tua bitch non me la in culo Mentre a lei gli piacerebbe. Continua con lo studio. Smettila da casa sua. Qui noto che sta scendendo un po' di intenzione. Quindi vado a, a livellare un pochino i volumi. sua La tua bitch non me la inculo. Mentre a lei gli piacerebbe. Continua con lo studio. Smettila di fare il rap. Ma ascolta quando parlo. Quindi in questo momento il volume aumenta seguendo questa linea qua, ok? Io questa automazione la faccio cliccando il mouse perché ho delle, diciamo, delle scorciatoie da tastiera, potete benissimo andare a fare da qui, vedete, volume con, eh, con shift tenendo premuto fate i puntini dove volete e poi vi aumentate, abbassate, addirittura potete, vedete... Muovervi come vi pare. Ok. Io faccio per non avere tutta questa confusione dei. delle automazioni. Sasuola, tua bitch non me la in culo mentre lei li pia. Aumentato troppo. Sasuola, tua bitch non me la in culo mentre lei li piacerebbe. Continua con lo studio, smettila di fare il rap. Ma ascolta qua. Sasuola tua bitch non me la in. Sasuola, tua bitch non me la in culo mentre lei li piace rab. Tua, non... tua bitch non me. Sasuola tua bitch mentre lei li piacerebbe Continua con lo studio, Rap. continua con lo studio smettila di fare il rap ma ascolta quando parlo ciò che dico è per pochi le parole hanno un valore a me le pagano su spoti per battervi sbadiglio mentre tu serve che copi un po' mi fate pena e te le lascio senza copyright quando premono il rack, sanno già della tua recita la corona sanno già chi se la merita al primo posto come il milan dei 90 fatti una bella squadra così la mia se la mangi eh. ok Prima cosa da fare, vedo se eventualmente ci sono altri bu buchi nel beat da poter eh, effettuare, come ho fatto qua, e, e dopo andiamo a fare il mix vero e proprio. Il primo step è quello di cercare, cioè in realtà è lo step di tutto il mix di una voce aggressiva, di cercare la voce in faccia. L'avete sentito sempre? Siete sempre alla ricerca, io lo so, io vi conosco, di una voce in faccia. Andiamo a vedere, a capire come fare, prima di tutto... La voce non deve essere nel beat come facevano fino al 2016 circa, ma deve uscire già di per sé un pochino di un tempo l'avrei tenuta così, adesso vado semplicemente a buttarla più fuori. O il... oh, forse un po' esagerato. nei DM anche se sui Beat. Tutto costa edo, digli un po il poi vado a gestire poi con l'effettistica, effettivamente. Volevo fare un altro svuoto qui. Volevo farlo qui e capire come rientrare, se sul kick o prima. In ripartenza. un Per far bene questo, vi consiglio di usare la griglia. Quindi andiamo subito a mettere time. Ok? Così almeno tappando non ci streccia il beat. Poi andiamo a mettere sulla griglia, ci dobbiamo mettere. Effettivamente, vedete, in griglia, perché sennò no ci, ci torna fuori. Sarà 90. La meglio è guardare su dove prendete il beat, cosa vi dice direttamente il beatmaker. Proviamo 90. Al primo posto come il Milan dei Sì, sembrerebbe lui, vabbè, comunque, intanto. Come un flipper, manco la tocco se ha un profilo su Tinder, Il tuo amico non spara, la pistola non è a sua. Sappiamo non comanda, manco, il tuo amico non con tocco, se ha un profilo c la tocco, se ha un, prof... un profilo su Tinder, il tuo amico non spara, la pistola con la tocco, se su... Facciamola ad... arrivare direttamente qui. Con la tocco se ha un profilo su Tinder, il tuo amico non spara, la pistola non è a sua. Secco la tocco se ha un profilo su Tinder, il tuo amico non spara la pistola c'è la toca o se no l'altra opzione è quella di andiamo in ottavi è quella di andare a ripartire qua direttamente. Liper, manco la tocco se è un profilo su Tinder. Il tuo amico non spara la pistola non è a sua. Liper, manco la tocco se è un profilo su Tinder. Il tuo amico non spara la pistola non è a sua. Allora, prima cosa che faccio è mettere su un pochino, pochino a pochino di saturazione e Uso un exciter che mi crea un po' di disturbo Questo lo adoro veramente Wow, wow. Esagero Cerco di capire qual è il tiro che gli voglio dare E poi dopo correggo Wow Wow, scapperei come lessi, amplifica il lessico, Ho ascoltato i tuoi pezzi, frasto ancora ridendo Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar Solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan. I miei mangiano barre, in studio gli occhi i tuoi rapper preferiti nei DM anche se rappo sui beat. Tutto costa ed odigli un po' il prezzo del fit, tu commenta, so già il tuo feedback come a Milano quando torno f Ha preso carattere neanche un po' di sub, che tanto poi correggeremo. Dopodiché vado a mettere un plugin che adoro, adoro veramente tantissimo, ultimamente me lo vedrete usare, penso molto è il TubeTech, ma vi parlo del channel direttamente, Classic Channel. Metto lui perché ha sia l'uno A, il Pultec questo per farvi capire. Ok? Sia lui che è un compressore che è bellissimo. Penso il migliore di tutti. Se dovessi comprare un compressore software, hardware, scusatemi, prenderei lui, ok? E perché non li prendo separati? Prendo questa catena qui perché mi piace tantissimo il colore che genera questo equalizzatore qua, anche se non vado a intervenire su di lui, ok? Vi faccio sentire cosa faccio. Wow, wow.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 anco la tocco, se è un profilo Allora, qui bisogna capire che tiro dare la voce. Per quanto riguarda eh, Rioda, per andare a livellare un pochino i bassi, io andrei sulle 12.000, però per una voce aggressiva, siccome in questo pezzo mi serve più una voce aggressiva, andiamo sulle 2-3.000, ok? Andiamo a capire su questo range qua. Wow.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 Manco la tocco. Se ha un profilo su Tinder, il tuo amico non spara, la pistola non è a sua. Non do tantissimo per ora, perché si crea una frequenza anche che a me dà fastidio, anche se è portante della voce aggressiva che è lei. Wow, wow. scapperei come l'essi. Amplifica il lessico. Ascolta tu, questa sorta di fischio, anche se sto sulle 3000. Perché lo sapete, questo plugin qua ha la banda bella larga. Wow. Tende a essere comunque molto molto musicale. Wow. scapperei come Lesssi, amplifica il lessico. Ho ascoltato i tuoi pezzi, affrà frasco ancora ridendo. Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar, solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan. I miei mangiano barre. In studio gli ukennito. I tuoi rapper preferiti. Dopodiché vado a usare il compressore, sto per dire una cosa molto brutta: per livellare ancora di più il tono. Vi faccio capire ad arrivare subito su una compressione che va dalle 5 alle 7 ok rescio bello alto non a 6 ovviamente però almeno 4, e mezzo 5 attacco e rilascio per adesso li metto al minimo per poi capire quanto sto intervenendo ok Scaperei come le.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 ho cambiato un po' il tiro di, del boost, sono andato sulle 1.5, invece di boostare voglio scavare intorno, così da non creare troppo quell'effetto fischio che a me dà fastidio, ok? Quindi adesso andiamo a mettere su direttamente un equalizzatore per capire cosa togliere, ok? Quindi sicuramente altre basse Wow, wow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 ammorbidire laddove è eccessiva quella frequenza. Wow.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 mi esce fuori un'alta frequenza che mi dà fastidio provo a toglierle e andare direttamente con un deasser a vedere se riesco a sistemare un po' la situazione sulle spigolose wow Wow. Scapperei come Lessi, amplifica il lessico Ho ascoltato i tuoi pezzi e frasco ancora ridendo Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar Solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan I miei mangiano barre, in studio gli e Nito I tuoi rapper preferiti nei DM anche se rappo sui tight beat Tutto costa edo, digli un po' il prezzo del fit, tu commenta ma... Ok, la voce è leggermente più calda e leggermente più Forte, potente, spessa, ok? È quello che sto cercando per ora Adesso andiamo a fare la prima parallela, ok? La prima parallela per me è un'altra compressione, ok? Un'altra compressione che cerca di dare in una zona specifica. Mettiamo su il 76 che lo adoro per fare questo movimento qua. Quando torno a fare business Nella testa solo sogno abito a Dreamland quella tua tipa se la passano come un flipper Manco la tocco se un profilo su Tinder Il tuo amico Rescio alta Quando torno a fare business Nella testa solo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 Quello che è il tono della sua voce, ok? Vedete che nella parte principale, ok, questa qui è la voce. Ho scavato sulle 2003-3007 e qui sulle 8.20 vi dice niente se apriamo il tube io ho bustato sulle 1005 quindi qua all'incirca in conseguenza dopo e prima sto levando ma è una cosa naturale non l'ho scelto di fare però per assurdo se state scavando in questa zona qua dove avete dato prima o non sapete cosa state facendo oppure significa che dovete fare un passo indietro.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 perché mi dà ancora più arroganza Oh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 Quindi nel senso per avere un pochino più di spinta sulle 1500-2000 dovevo scavare ancora un pochino sulle sub, dato che il mix, come dico sempre, è una bilancia. Sposti da una parte esce un'altra, ok? Oh, oh. Scapperei come lessi. amplifica ho ascoltato i tuoi pezzi, ho ancora ridendo, questi non fanno un cazzo e si sentono delle rock. Altra cosa che vado a mettere ora è un plugin bellissimo quando vado a fare le voci aggressive e si chiama Deviluke il devil look mi permette di dare un pochino più di aggressività nel vero senso della parola vi faccio sentire con l'effetto a manetta oh.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 Manco la tocco, sei un profilo su Tinder Il tuo amico non spara la... Ovviamente accompagnato da un Dehesser sennò no vengono veramente fuori tantissimo le spigolose Oh Wow. Scapperei come Lessi, amplifica il lessico Ascoltato i tuoi pezzi e fra sto ancora ridendo Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar Solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan I miei mangiano barre, in studio gli e Nito I tuoi rapper preferiti nei DM anche se rapo sui tight beat Tutto costa edo, digli un po' il prezzo del fit Tu commenta, passo già il tuo feedback Come a Milano, ando torno a fare business Nella testa solo sogno, abito a Dreamland Con la tua tipa se la passano come un flip per manco raccomando, molto basso perché fate i danni con questo plugin qua altra cosa da fare è mettere assolutamente anche se il plugin del riverbero ci aiuta un sound toys sound toys per dare praticamente ora vi faccio capire come lo uso un pochino di apertura sulle sulle alte sui lati ho sbagliato come al solito oh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 per... Manco... Andiamo a sentire tutto con e senza effetti oh. Oh.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 Ok, fatto questo, vado a regolare un attimo i volumi perché ho preso tantissimo con le mandate. Oh.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 Il tuo amico non spara la pistola non è... come ultimo metto un altro de-esser per avere il controllo finale, ok? Metto il DS della Fap Filter, vado da 7000 a infinito. I tuoi prezzi fra sto ancora ridendo. Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstars.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 non è sua. Sappiamo, non comanda manco da casa sua. La tua bitch non me la culo Mentre a lei gli piacerebbe. Continua con lo studio, smettila di fare il rap. come ultima cosa, vado a dare anche una room. Una room gliela diamo con. Uh, tic Electronic. Probabilmente voi non lo avete. Vi devo fare un video su questi plugin qua, che sono fenomenali. Vabbè, vi faccio sentire una loro room, tanto comunque sia. Tutti i riverberi hanno room quindi. Vado a mettere su una studio live room. I tuoi pezzi, i fra sto ancora ridendo. Questi non fanno un cazzo e si sentono delle rockstar. Solamente perché a casa sua mamma gli fa da fan. I miei mangiano barre in studio gliu kenito. I tuoi rapper preferiti nei DM anche se rappo sui tape. Ed ecco qua la voce in faccia che vi ho promesso.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 la pistola non è sua sappiamo non comanda che ne pensate vi è piaciuto il video non vi è piaciuto avreste fatto qualcosa di diverso fatemelo sapere con un commento per i nuovi arrivati a questo punto vi dico sulla fiducia di ciò che avete visto se vi va lasciatemi un follow che siamo arrivati quasi a 15.000 noi ci vediamo con il prossimo video sempre qua al brucalifo studio ciao